Vedete che silenzio! È l'inceneritore? Sì. Wow. Oh, bravo Moreno, che hai capito lo scopo di questo gruppo sociale. Parliamo con un'altra pellegrina. Oh, oh bella. La, selda, la selda, la testa ben salda sulle spalle, vedo. Pensavo che quel rumoroso uomo di latta fosse l'ultimo. Evidentemente mi sbagliavo. Cosa vuoi da questa povera vecchia schiacciata dal suo peso? Non ho niente che ti interessi, niente di niente. Mi piace starmene qui a guardare il panorama. Abbiamo qualcosa di cui parlare. Non hai acceso il falò, dicono. Già, è vero non ho niente per te, niente di niente l'età del fuoco volge al termine e tutte le terre convergono alla fine del mondo grandi reami, villaggi sparuti tutto finisce si chiude il sipario sulle vane imprese dell'uomo e sulla saga di Dark Souls Ascolta le mie parole Giù nel baratro troverai un'oscura caverna Scavata nel corpo di un albero Di tanto in tanto voci si levano dalle profondità della gola Rantoli dello stesso demone di cui parlava il principe Lorian E di cui abbiamo sentito parlare sulla descrizione della spada di Lorian Suoni orrendi i versi di una creatura maledetta Che imperterrita, maledice l'umanità Intanto io ricordo il gruppo di Telegram dove potete unirvi, parlare con noi, parlare con loro che sono qui in chat, ascoltare gli audio, unirvi all'after show, eh, postare foto. Poi vi ricordo il nostro canale YouTube dove carichiamo il meglio di queste live. Posso leggere il pugnale di acqua marina? Eh, va bene. L'acquamarina è il colore o il materiale? Grazie. Penso materiale. Un pugnale decorato con un cristallo d'acqua marina sulla wow. superficie è intagliata un'antica preghiera atta a scongiurare la mala sorte potrebbe trattarsi di un dono di Dio per qualcuno che aveva un lungo viaggio davanti a sé tipo noi e qua c'è il pericolo un angelo un angelo cecchino perché appena noi facciamo un passo falso lui ci spara e ci ammazza prendiamo i drop non e mi sembra via. aspetta aspetta ecco senti l'urlo ci ha individuato L'angelo laser. laser va bene Ma guarda che disordine, tutto, tutto rotto, tutto cadente, tutto buttato là Ma infatti siamo alla fine del mondo Alessandro, te l'hanno anche spiegato, invece tu non ascolti Tu? Ma è certo che non ascolto di A parte Sui che tu, qui nel 1984 le cose arrivano con un certo ritardo Impugnato dai tetri abitanti delle profondità abissali, gronda una viscosa oscurità ed è perfetto per lanciare stregonerie oscure e mescolare la polenta. Poi abbiamo anche polenta, che ricordiamolo va cotto nella pentola di rame. Una stregoneria che mette anime oscure, lasciate ribollire per secoli e secoli nelle profondità abissali Amen. Si tratta della manifestazione più potente delle anime delle profondità. Alcuni dei tetri abitanti delle profondità abissali sono posseduti da questi ammassi di anime. Ma! Noi possiamo parlare con l'uomo di latta. Oh, l'uomo di latta? Un po'. Qualcuno che ha ancora la testa a posto. È un piacere incontrare un'anima affine su questa lupa desolata. Chiamami Lap. E fatelo bastare, visto che il mio vero nome l mi sfugge. Sono sicuro che sarebbe una squadra niente male e te. Vedrai. Sarà Dance il suo vero nome. <susurra> <susurra> Se devo essere sincero, c'è una cosa che non posso nasconderti. Non ricordo né chi ero né mie ispirazioni. Persino il mio stesso nome. E per questo che la mia ricerca mi ha portato qua. Così vicino al monumento della purificazione che noi dovremmo trovare se vogliamo aiutarlo. Dimora dei pigmei che scoprirono l'anima oscura. E io volevo rimanere di sopra, non scendere di qua. Ma si può risalire secondo voi? Secondo me no. Bella, fatta bene questa mappa. Bravi, bravi. Osso di ritorno, ecco. Questa mappa mi ricorda una certa mappa di Dark Souls 2 che è stata ampiamente criticata perché non si poteva tornare su una volta scesi giù. Come le mettiamo? Gli angeli ecco, laser. Eccidiamo questa larva per uccidere l'angelo che spara raggi laser Ecco qua Intan spiegato da dove arrivano questi angeli e probabilmente anche cos'erano le farfalle che abbiamo trovato all'Otrick. Allora... Proiettile curativo, un miracolo scoperto negli ultimi giorni del regno di Lothric emette un proiettile di luce che guarisce e che si trova vicino al punto di impatto anche coloro che avevano dimenticato il tocco e la benevolenza della principessa del sole facevano di tutto per ricordarne l'aspetto le leggende sul suo conto per quanto Puerili erano senza dubbio veritiere e qua siamo a una zona che richiama pesantemente Cosa? di Dark Souls 2? Ah, question Quale time! È? Question time. Magiula. Il castello del re di ferro. Il picco terrestre. Picco terrestre, picco terrestre. Bomba, dagli due minuti alle persone, Cristo. <ride> Bene, eh, abbiamo già trovato dove si è già rispostato l'app. Ecco qua. Oh, ma io ti conosco. Sei in colume. Che piacere. Questo posto, di amine. Ora capisco perché si è visto come un cumulo di rifiuti alle fine del mondo. I resti devastati di ogni epoca e ogni terra. Viene quasi da pensare che le leggende fossero vere. Che sotto tutto questo giaccia la città d'anelli. Non starmi ad ascoltare, non preoccuparti di queste assurdità. Volevo parlare con qualcuno e non ne posso più di questa vecchia. La vecchia di quella di sopra. Prosegui per di qua. Troverai le rovine di un'immensa torre affondata in una palude velenosa picco terrestre. Sarebbe meglio starne lontani, ma la palude nasconde un tesoro prezioso. Ma che cos'era che ho trovato? Eccola qua. Veste da piromanti del deserto, che vagavano per gli atri e i corridoi del picco terrestre. Le piromanti del deserto erano quasi tutte donne ed erano temute per i loro morotali ventagli di fiamme. E io ho flashback da Vietnam rispetto ai ventagli di fiamme. Lo scoprirete tra poco perché... Mm. Un giorno hai provato a dare fuoco a un petto e ha avuto il risucchio? Sì. Ah. Sì, no, io voglio uccidere quel robo là, come prima cosa. Che robo? Angelo. È e angelo come lo fai fuori? Avuto, sì. Eh, devo trovare il bozzolo, quello che abbiamo ucciso anche per l'altro angelo. Eccolo qua, visto? Oh, Se non ci fosse la nostra chat. Un secondo, eh io mi chiedo come facevamo quando non eravamo live e, e facevamo solo i video su youtube come facevamo? No, cioè puro backseat gaming qua, cioè il peggio del peggio io qua userei una di queste perché secondo me questa mi fa non culo, mi fa tutto, tutto quanto che bella questa lancia quanto vi odio che non volevate lasciarmela usare <coughs> io non riesco a capire cosa ci trovi in questa lancia ma semplicemente che posso staggerare a distanza qualunque cosa e... meraviglioso perfetto questo immenso spadone ricurvo era l'arma prediletta dei guerrieri della legione di Harald, che sono quegli grossissimi massi ciccioni con l'oscurità dentro che abbiamo combattuto. Partiti alla ricerca dell'anima oscura, la spada, insieme alle spoglie del proprietario, cadde nell'oscurità, che ne ha corroso irrimediabilmente la lama. Ficco. Invece il ventaglio di fiamme. Eccolo qua: incantesimo di Zoe, discendente delle piromanti. Zoe possedeva l'innegabile bellezza delle piromanti del deserto, ma non il potere di avvelenare chi la guardasse. Decise quindi di diventare l'umile regina dei deboli. Ok. Ora ragazzi... C'è fatta una certa! Sì, a parte quello... <ride> <ride> Abbiamo fatto... e eh, Dovremmo andare al boss, ma... Ci vediamo Ma... per l'inizio della prossima live. Perché... Non vuoi neanche fare un try così, pim pong da no, due minuti? No, è troppo no, no. Osticino, osticino. No, signor Griffin, no. Bene, allora, mh, intanto che Marco va al suo posto, io vi ricordo di entrare e seguirci nel nostro gruppo Telegram, in cui noi interagiamo con voi e voi interagite con noi dove mettiamo il link al video in anteprima prima della pubblicazione su youtube il lunedì e salvo festività dove facciamo l'after show apriremo una chat vocale after show dopo la live e per stare in compagnia all night long con anche le canzoni di, di Chiara questa canzone va bene non ha importanza <ride> eh, seguiteci nel nostro, iscrivetevi al nostro canale YouTube dove carichiamo il best delle live e, e anche il beast e, e poi seguiteci su sto cazzo di Twitch che tiriamo un po' sui numeri e scrivete in chat cioè dai ragazzi un po' di soddisfazione eh. bene ci vediamo tra un po' su, sull'after show cos'è, sei un vanilla? esatto boh va bene, ciao ragazzi, grazie alla prossima mercoledì che è femminile e... È giusto, perché i ragazzi è anche femminile, facciamo come gli inglesi, è neutro.